Ogni picconata lo schermo si rimpicciolisce. Ragazzi, vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop su supporta a un creatore. Inserite il codice creatore forte così come lo avete scritto a schermo. Accettate. Da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ok, ragazzi, ok, quindi ci siamo. Grazie a Getano per il follow. Siamo stiamo giocando. Allora, io non posso picconare, quindi devo trovare tutti i metodi possibili e immaginabili per evitare di picconare. Diciamo che un buon inizio potrebbe essere l'arpione perché ci permette di rompere muri, oggetti e cose di questo tipo. Tipo, il problema principale ragazzi Saranno i materiali, ci serviranno principalmente questi Diciamo che si potrebbe un po' citare Come stavo spiegando anche prima, utilizzando Un ombrello, l'ombrello non varrebbe come picconata Quindi si potrebbe utilizzare per farmare Vediamo, se abbiamo questa fortuna La coglieremo al volo, altrimenti ci tocca Andare così, sono M4 ragazzi Comunque vi ricordo ragazzi, come vedete stiamo giocando con Nolboni, Fabio, Ferraro Domenico Tutti i ragazzi che uh, Appunto molto spesso si capiscono A giocare con me in live, perché infatti Ragazzi, ogni sera alle 21 uno, siamo in live sul sito Viola Se anche voi volete avere la possibilità di giocare con me E magari anche di registrare un video Vi ricordo di andare in descrizione Nella sezione live streaming Di accedere al link e iniziare a seguirmi In modo da non perdervi tutte le prossime live che arriveranno Attenzione ragazzi da sopra Attenzione attenzione attenzione Morto Morto morto morto morto Cavolo secondo me Non me l'ho raccorto Ah No. Infame. Raga, una mano appena potete. Mi sono... Cioè, ho ostentato a giocare col piccone. Forse non era una grande idea. Ok, raga, quello che avevo buttato a terra si è eliminato. Arrivo, Tommy, dammi un secondo. Eh, beh, ti ha eliminato per ripicca. Ti ha eliminato per ripicca. Attenzione, man. Lascia, lascia, lascia. Ah, peccato. No. Allora, dov'erano? Dov'erano? Che ca Come cavolo sto a giocare? Incredibile. C'è una mira che fa schifo. Ok, a posto, è andata. Mamma mia. Veramente ho giocato uno schifo. Vabbè, ok. Prima andata. Primo fight perlomeno. Sparo io, ragazzi, tranquilli. Stavo cercando in una cesta. Sta un Medikit, eh, qua, raga. Going to Astro World. Raga mi raccomando se trovate un ombrello non esitate ad avvisarmi. Vado un po' pescare, raga. Magari trovo, trovo qualcosa. Se ho un po' di fortuna e tengo le dita incrociate. Da dove, da dove, raga? Spottate, spottate, arrivo. Arrivo, ragazzi, arrivo. Vabbè, se sono tutti bot non è un problema. Credo che siano tutti bot Ok, ok, posto. Cavolo, no. Ci stavo riuscendo, per poco, per poco. Oh, ok, grazie mille, grazie mille Ti servono colpi, man? Ok, ragazzi, fatemi vedere un attimo sta cesso Sono deficiente oh, Ho utilizzato il piccone, ok Bella Primo impicciolimento dello schermo, probabilmente, ok Ragazzi, safe, ragazzi, safe, ragazzi, safe, ragazzi, safe eh? Allora, qua ci dovrebbe essere un'altra cesta Vediamo, ok Abbiamo un po' di roba Munizioni principalmente Dato che mi servono, dato che ne utilizzo un sacco per sfondare Ok, allora, fatemi pure questa cesta Ah, finalmente un tac decente, ok, a posto No, ma ho no, oh, di nuovo picconata, sono uno stupido Cavolo, viene spontaneo Ma sei proprio veramente, eh? Come dice la mamma di Luis eh sei proprio, veramente. Elicottero, ragazzi, zona agenzia. Non so se sono rimasti ad agenzia, sinceramente. L'elicottero è andato in un'altra zona. Io vorrei andare ad agenzia anche per vedere se magari riesco a trovare una minigun o qualcosa. Sì, raga, loro si sono fermati. Se volete pushare, solo che sto da solo. Mi manca un po' di... Cioè... manca un po' di tempo che... Prima che arriviate. A me sembra uno, però, raga. È uno. È uno, è uno. Ha uno la uno là... Cioè sì, ha un cecchino, raga. un cecchino, decisamente. Sì, sì, tranquillamente. Ah è stato infame È stato infame. Vabbè bravo ma infame Ho finito i materiali ragazzi Non mi ero accorto di questo piccolo particolare Ah una minigun Cavolo Ok ok ragazzi Non dovrebbe essere un problema Devo essere solo bravo a eliminarmelo Quanto c'hai i compagni qua Che è? Ah sì, sì, C'è i compagni C'è i compagni ragazzi Ragazzi un team Ragazzi un team Ragazzi un team Ragazzi un team Madonna Mi pensavo fosse uno Il problema è che non ho materiali Il problema di, di non poter utilizzare il peccone è quello Arrivo da me, arrivo sì, ho notato man. Ma sono due con la minica, non sbaglio. A terra, morti, morti, morti, ragazzi, morti, tranquilli. Rianimiamo, rianimiamo. Ci abbiamo il tempo, ragazzi, ci abbiamo tutto. Ci abbiamo flopper. Possiamo fare di tutto. Rianimiamo semplicemente. Prendete i flopper, man prendete i flopper, Raga. Ho jump, ho jump, ragazzi, ho jump la piazza. Che partita combattuta. Ovviamente, come avevo detto, ragazzi, uno dei problemi principali sarebbero state i materiali. Raga, qualcuno ha materiali per caso? Qualcosa in più? Ok, ragazzi, se passate, Accetto volentieri. Qua ragazzi un altro flopper. Eh, se vi serve Ok raga altra gente davanti sia a sinistra che davanti ragazzi Due team eh. cerchiamo di distribuirceli Non devo assolutamente utilizzare il piccone. Allora calmi Ok a posto raga pozza grande Palla magari se la faccia chi ha poca vita Allora ragazzi stanno qua sotto Uno lo posso fare qua sotto 33-31 a terra Un team là di fronte ragazzi un team là di fronte completo Io un'altra jump comunque eh. Se proprio dobbiamo stanno pure là ragazzi Avete i cecchini quelli si fanno easy Mm. Eh raga siamo un po' accerchiati e non stiamo in safe Io comunque ce l'ho un'altra jump eh. Raga se riuscite a venire da me andiamo su quella gente Sono i più facili da eliminare secondo me Provate a non farvi colpire raga perché se un altro di voi è a terra è un casino No raga fate passare il lanciarazzi tranquilli tranquilli ok Ah granate che queste sono un problema Vai a terra a terra Copritevi ragazzi ci stanno sempre pur sempre i cecchini State attenti ai cecchini Ragazzi sì, la metto io la metto io venite venite raga. Dovete stare pronti tutti Vai la metto copro vado Sparano ragazzi sparano sulla pad Sparano sulla pad Vado sul lato sinistro mi sparano Lasciatemi stare dai dai dai dai dai dai Andata Ok uh, Ok Va bene va bene tranquilli ragazzi dai ce la dobbiamo fare ce la dobbiamo fare Ok ok lascio passare lascio passare lascio passare Non conviene eh? Noi andiamo in safe a poco a poco quello lasciamolo giocare No si è girato Ah si sta facendo medikit fra si sta facendo medicit. Morto, morto, morto, a terra, si è fatto un medikit, ok Bello Oh, sotto, sotto, sotto, sotto. che cav... Una terra, una terra, una terra Spammo, spammo, spammo Ok, allora andiamocene, andiamocene, andiamocene Voglio solo rubarmi il rampino di quello, fra, andiamocene Lascio due medikit, fra, lascio medikit e pozzette. Ok Mamma mia Poverino <ride> Cominciamoci a mettere in safe Meno, cominciamo a mettere in safe Credo convenga Allora fra qua stiamo in safe Io sono full di tutto Quindi non mi servono materiali Io direi però mettiamoci in questa casa E ce la camperiamo un po' qua sopra Per prenderci un attimo un game più chill Sprego un po' di materiali Tanto per ora ne ho Cerco un attimo di regolarmi Non troppo ragazzi Perché altrimenti diventa un casino per noi Vabbè ah, io il ferro lo utilizzo Proprio perché è meglio che sto molto coperto per ora Poi dopo magari evito Mh? Mm? Oh, mamma mia, che brutta mira. Oh, come ha preso. Oh, oh. Ma ah, dai. Mamma mia. Porto di gamer si è dimenticato come si utilizza. Come si utilizzano gli occhi. Questi stanno rientrando in safe, raga. Stanno rientrando in safe. Qua sotto. Ma che c'è? Oh. Uno è andato via, Ben. Uno è andato via. Ma stanno ancora fightando in safe Ma massacrato, man, white A terra Scusami per la kill Sta un altro qua sotto No Ok Sì, sì, sta dentro la casa È vero, è vero Due contro 4, eh, 2 contro 3, 2 contro 3. Con calma, con calma Copriti ovunque, eh, man Copriti ovunque Uh, mamma mia, ragazzi La cosa si sta facendo Veramente too intense Per i miei gusti Lancia razzi da sinistra Spara su di te Spara su di te, man Colpito 27 32 32 white quello sotto. Prova a spammare. 20. Prova a piccare, prova a piccare. Ma porca miseria. Ah, ah, sono tre fra. Io comunque una jump. eh. A parte che siamo in safe. Quindi valendo non è che ne avremo tanto bisogno. Solo che mi fanno paura. Attenzione, man. 95, ok. Senti, eh, provo un po' a piccare a questi infami. Eh, uh, Per quello, ho notato che mi ha guardato in una maniera un po' malsana Fra questi cercano di farci cadere Ah ragazzi qua ci tocca un po' Un po' piccare mi sa Eh, quello guarda quello col Barrett se ne vado pure l'albero Sta là sotto quello col Barret, eh. Sta quello sotto col Barret che mi spaventa Safe, la safe si chiude sull'oro sì, sì sì sì sì sì Si chiude su di loro, però ho paura sempre quello col Barret sotto Sinceramente 20-30, no shield quello col Barret Dato molto fastidio Oh, insistono sti infami. Bello. Bellissimo. 20, 20, 20, 20, 20. Fra sono piccati, sono piccati. Non do tregua, non do tregua. Bello. At morti. 2 contro uno, 2 contro uno. Probabilmente sotto la nostra casa, probabilmente sotto la nostra casa. No, non posso picconare, ancora che insisto. Tu, bro, ogni volta che provi a salire, guardati sempre in testa, perché questo è pericoloso, eh. Questo, questo picca, questo fa l'infame. Fra, io ho la ground. 20? È white? Ho la minigun che mi copre. Ma Si! -oh! Sì! GG, ragazzi, sfida fatta! Quanto godo!